Eccoci con una sigla nuova, con un'avventura nuova, il Don Parlante, simpaticamente chiamata così questa novità di incontro che cerchiamo di vivere ancora una volta assieme. Buonasera a tutti, vedo già che siete parecchi collegati, vedo dei, dei messaggi, abbiamo quello che potremmo chiamare lo zoccolo duro che si mantiene fedele ai nostri appuntamenti che si sono sdoppiati martedì e giovedì. Martedì più di interazione, domande, risposte, ricerca da fare insieme e far nascere delle domande, sapete che è una delle, delle, delle, delle attenzioni che vorremmo avere sempre, il porsi delle domande, uomini in ricerca, in ricerca di qualcosa che sta sempre oltre, quasi irraggiungibile, ma che comunque si fa presente, si fa... E realtà dentro la nostra, la nostra esperienza di vita. Quindi bentrovati a voi, bentrovati a quanti eh, godranno di questa serata, speriamo piacevole, anche in eh, momento successivo quando la, la pubblicheremo. E la nuova sigla ci ha parlato un po' anche simpaticamente di questa figura, di questo pupazzetto, di questa figura immaginaria che noi abbiamo eh, raccolto sin dai banchi delle elementari con eh, il racconto eh, del carissimo e simpaticissimo Pinocchio, è un po' l'immagine della coscienza di colui che viene a ricordarci, che viene a ricordare Pinocchio, a riportarlo un po' a prendere coscienza della sua, eh, della sua storia. E non ho questa pretesa, però, quella di poter offrire questo spazio per una ricerca, per poter essere illuminati quantomeno sorretti in questo tempo particolare soprattutto, di cui tra poco eh, parleremo. Ecco, nei saluti permettetemi di fare un augurio a chi oggi fa anniversario di, di matrimonio, vero Anita? Ecco, tanti auguri del vostro anniversario e un abbraccio forte alle persone che stanno vivendo momenti di, di sofferenza, di apprensione ecco abbiamo ricordato e continuiamo a ricordare Gabriella che alla pressione per, per il suo stato di salute si aggiunge anche la preoccupazione per quello della sua famiglia che sta a Napoli, siamo vicini, come siamo vicini a Gianna, eh, nostra fedelissima, eh, Gianna non temere, ecco anche se casa vostra è stata colpita eh, non dobbiamo temere, ecco Lorenzo sta comportando bene, Diamo un abbraccio quindi a Lorenzo, al nostro sindaco, a tutta la, la realtà qui di Narni e tutte le persone che eh, stanno vivendo momenti di, di preoccupazione forte e per qualcuno anche di battaglia eh, nella, nella malattia. Sappiamo che non esiste solo questo tipo di malattie, ce ne sono tante altre e è un tempo particolare, è un tempo nel quale siamo invitati a combattere e noi lo facciamo prima di tutto con le armi che ci sono messe a disposizione dalla nostra esperienza, che è esperienza di fede, di credere oltre visibile, quindi di credere in una presenza, che per noi è la presenza del Signore Gesù, che soprattutto nei momenti della grande difficoltà ci sostiene. Allora eh, nessuno ci vieta di eh, iniziare il nostro conto, incontro con una preghiera che vorremmo far sentire... Eh, questa vicinanza anche la chiesa di Francia, in particolare la parrocchia di Notre-Dame a Nizza nice, dopo quello che è successo tristemente questa mattina, ma alle tantissime chiese francesi che praticamente quasi ogni giorno eh, ce n'è qualcuna che è oggetto di, non solo di vandalismi ma di atti davvero eh, preoccupanti contro la religione. Non se ne parla come non si parla di altri aspetti che poi stasera eventualmente affronteremo anche un po' insieme al nostro ospite. Quindi una preghiera che vuole essere comunione fraterna con tutti gli amici cristiani di Francia che stanno vivendo momenti di apprensione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. E nel segno della Croce ravviviamo la nostra fiducia e il nostro abbandono. Noi alimentiamo la nostra fede sempre nella scrittura. Giovanni eh, nel suo Vangelo racconta di un fatto eh, quando dice venuta la sera i suoi discepoli scesero, scesero al mare e saliti in una barca si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnao era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro il mare era agitato perché soffiava un forte vento dopo aver remato circa 3 o 4 miglia videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro, sono io, non temete. Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Con questo brano del Vangelo si fa preghiera perché ci parla del buio di questo tempo dentro il quale stiamo vivendo. Il buio che comunque si era creato anche prima, nel momento in cui... Abbiamo allontanato dall'orizzonte delle nostre giornate, delle nostre scelte quotidiane, del nostro vivere, proprio la presenza di colui che è presenza rasserenante, presenza rassicurante, presenza di luce e presenza anche di forza per avere il coraggio che combatte la paura, la paura del buio della notte. E con questa preghiera introduciamo anche l'ospite che ci fa compagnia questa sera ed è Alfredo Spalletta che dovrebbe già essere collegato, adesso la regia ce lo fa anche vedere. Eccolo qua. Buonasera. buonasera. Ciao Alfredo, buonasera. Buonasera a te, Dolme, grazie e buonasera a tutti i tuoi eh, ospiti. Grazie, grazie di aver accettato anche questo, questo momento di incontro di confronto e a te volevo anche dare l'onore di aprire questa eh, nuova eh, esperienza, di, visto che eh, sei stato un po' l'artefice anche nel suggerire delle modalità co per come comunicare in questo momento, sei stato un po' l'artefice anche nel far nascere questa, mh, questa esperienza del il, il don parlante così svegliamo qualche segreto anche, e, ma è bene, è bene che sappiate voi che ci state seguendo, che non sono solo grazie a Dio, il Signore mi mette a fianco degli angeli custodi che non siete solo voi, che date un senso anche a tutto quello che cerco di fare e, ma anche degli angeli custodi che illuminano, che danno delle indicazioni per eh, migliorare e per offrire quantomeno una sorta di servizio, se volete che possa essere utile ecco questo è un po' di premesse, un po' di saluti. E gli auguri, prima di, di, di dimenticarmi devo dire una cosa, ho ricevuto tanti saluti, auguri soprattutto nei giorni scorsi ai quali non sono riuscito a rispondere, qualcuno mi ha anche risposto un po' preoccupato, ma perché non rispondi gli auguri? Perché sono tanti e un po' alla volta o un anno di tempo <ride> risponderò. Chiusa la parentesi, grazie, scusa Alfredo di questo <ride> eh, doveroso mm, annuncio che dovevo fare. Allora, Alfredo, Alfredo Spalletta che vive a Roma, ah, ecco. la capitale, caro donna, anche se poi opero su Terbi, quindi opero in Umbria. Prevalentemente. Io, io ti sento un po' male. Vorrei dare e chiedere alla regia se è un problema mio, eh, eh, perché non sono. Tutto ok, perfetto. Stato. Allora mi sforzerò, mi sforzerò se no provo a mettere le altre cuffie. Io ti e sento sì. benissimo. Eh, adesso, adesso adesso va meglio, forse non era, era l'attacco qui dell'auricolare. Dell Tutto a posto. Sì. <ride> allora, Alfredo Spalletta che vive a Roma, opera in quel di Terni, e, mh, ha una famiglia e, ha, oh, eh, no, eh, no. Eh, e ha, mi auguro e eh, mi par di capire... E felicemente padre di ben cinque figli giusto certo cinque figli esattamente quindi dall'età di 24 più grande al più piccolo 17 fantastico quindi anche molto vicini insomma come la età. stessa moglie e donna perché qualcuno me lo chiede con <ride> <ride> con una moglie, tutti con tutti con la stessa <ride> Eh, di, questi, di questi tempi fare, fare questa precisazione non è male, no? Come vanno le cose. per il ghiaccio, l'icebreaker. Sì, esatto, esatto, benissimo, anzi ci sta tutto, ci sta veramente tutto. Allora, eh, che cosa significa coach? Qualcuno me l'ha anche chiesto in un messaggio. Ma che sarà mai? Cos'è un allenatore di calcio? Mi ha scritto uno. Allora, a te io spiegare anche la definizione del tuo ruolo in questa società. Beh, in realtà, l'ha detto il tuo ascoltatore, ha diciamo, accentrato un pochino, perché di fatto coach viene dal, dall'inglese, la parola coach significa proprio allenatore, eh, e viene dalla tradizione sportiva, perché eh, è una tradizione che, che, che riguarda appunto l'allenare allenare squadre, allenare professionisti sportivi, nasce in America e poi piano piano si divulga e adesso è arrivato anche in Italia. In realtà, eh, Don Fabrizio, coach significa anche un'altra cosa eh, dall'inglese, anche carrozza. Eh? Ah. E quindi c'è cioè, questo concetto un po' del viaggio, no? del percorso, dell'andare da un punto all'altro, di, di, di evoluzione. Quindi da una parte è allenatore e dall'altra è appunto un coach, carrozza. E... Ah, fantastico si è spostato dall'ambito sportivo poi piano piano anche nell'ambito del business quindi delle aziende e poi nell'ambito anche della vita perché un allenatore non si occupa solamente di, di, di allenare la, la, la prestazione dell'atleta dell ma si occupa anche di allenare la prestazione di un imprenditore di un manager, di un professionista o semplicemente di allenare la prestazione di una, di una semplice persona che vuole migliorarsi vuole migliorare alcuni aspetti della sua esistenza e e crescere e svilupparsi no? e fare questo viaggio questa evoluzione di sé verso un sé migliore questo è un po' il ruolo del coach quindi tu sei un accompagnatore di un'esperienza un'esperienza che è un, un traghettare un passare, un viaggio insomma, cioè tu partecipi alla vita delle persone di alcune persone che si affidano a te per aiutarle e accompagnarle in questo momento di, di esatto. viaggio della vita esatto, Perfetto. diciamo che nel coaching il coaching non è un consulente non è un, un facilitatore non è un mentore non è uno psicologo il coach è una, un professionista che eh, aiuta a liberare eh, il potenziale che c'è dentro ogni persona quindi in una fase iniziale fa un'accoglienza l'ascolto e poi in una fase successiva allena quel potenziale no? Eh, aiuta quella persona a tirar fuori il meglio di sé però la responsabilità rimane sempre della persona quindi il coach è responsabile in un certo senso del, del processo no? La persona invece è responsabile di fare i passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi. Quindi è che, questa... che, è che, che è quello che succede a noi cristiani, che amati e voluti da Dio, però liberi alla fine, la nostra responsabilità, eh, nessuno ci può sostituire, neanche Dio ci può sostituire. Dio sostiene, eh, però non sostituisce. Quindi tu non sostituisci nessuno, ma dai solo una mano ha. Assolutamente Senti una cosa... E noi stiamo vivendo questo momento un po' particolare, il motivo di questa serata era anche questo, e questo tempo un po' di apprensione che comunque tende anche a schiacciarci un po' e a, a chiuderci un po', siamo costretti a chiuderci un po' in casa per difenderci, però da questa difesa, questa chiusura sta provocando anche delle reazioni e sta facendo nascere anche delle, eh, delle reazioni un po' particolari. Tu che cosa potresti dire rispetto a questo? Guarda, Don Fabrizio, eh, questo è un tema che immagino tu come sacerdote, sacerdote stia vivendo, ascoltando tante persone, lo sto vivendo anch'io come coach, ascoltando tante persone che eh, sono impaurite, sono impressionate, sono, eh, sembrano, sembrano senza speranza. Eh, però voglio leggerla in positivo, no? Tu hai, hai citato prima un passo del Vangelo che mi ha colpito particolarmente, perché c'è questo tema della, della, della paura iniziale degli, degli, degli apostoli e poi del fidarsi, no? del coraggio, del coraggio nel, nel, nel fidarsi delle parole di Gesù. No? Ecco, è un po' questo. Eh, L'altra faccia della medaglia della paura è il coraggio. No? E, e Se pensiamo, coraggio viene da, da, da cor in latino, quindi da cuore. Quindi mi viene di dire questo è un periodo nel quale ritornare molto al cuore, no? ritornare molto alle cose essenziali, ritornare molto al, a se stessi, ritornare molto a, a, a centrarsi più su, su una consapevolezza di sé. Ecco, eh, penso sia importante ecco, questo ritorno al cuore, questo ritorno all'amore all, all, all no? per noi stessi ma anche per gli altri. Penso sia l'antidoto migliore per... per superare la paura, perché l'altra faccia della medaglia della paura è proprio il coraggio quindi il coraggio si fa col cuore pensa via questo la chiave diciamo eh, di lettura certo, poi mi dirà, ma come si fa? Eh. Eh, come e si casomai, fa? casomai lo aggiungiamo dopo uno dei limiti che abbiamo noi come uomini è quello di dimenticarsi delle cose noi qualche mese fa abbiamo vissuto l'esperienza che usando una parola in inglese è lockdown no? l'abbiamo e... imparata un po' tutti di isolamento praticamente e dove sono nate tantissime eh, reazioni. E io personalmente, ma sulla scia anche di tantissime altre persone, ho sempre eh, portato avanti il concetto che questo tempo, un tempo difficile, è eh, tempo di crisi, e comunque è tempo anche delle opportunità, quindi è un tempo da vivere. Sembra che ce ne siamo anche dimenticati. La prossima puntata, la prossima settimana, faremo un incontro con un giornalista, proprio a parlare di questo. Eh, noi dicevamo che tutto non potrà essere come prima, ma lo chiedo anche a te. Eh, noi dicevamo che tutto non potrà essere come prima. Allora, eh, questo tempo che stiamo rivivendo di preoccupazione, di ansia, eh, anche di sofferenza per, per alcuni, eh, dove la paura eh, dovrebbe, come giustamente dici tu, trasformarsi in coraggio, no? E che cosa dovremmo mettere in atto poi anche un po' anche concretamente se vuoi perché, perché non, per non cadere nell'oblio per non ricadere su nella, negli errori del passato o comunque nella nostalgia anche che i tempi che ormai sono andati io sono io sono un coach ma sono anche un cristiano no quindi da cristiano dico che la mia forza è sapere di essere amato da dio a prescindere no e quindi questo ovviamente Don Fabrizio, mi dà un grande coraggio perché qualsiasi cosa succeda so che c'è un padre che mi vuole bene e che vuole il meglio per me. Quindi la fede sicuramente, ritornare alla fede, ritornare alla preghiera, ritornare a, a momenti di silenzio, sono a mio avviso eh, occasioni imperdibili in questo momento no? per, per fare cose concrete, per ripartire. Eh, poi diciamo, dal punto di vista invece pratico, questo è più di, di fede, no? non tutti ce l'hanno, dal punto di vista pratico, però, penso che in ogni caso cercare di selezionare anche, ne parlerai magari anche con il giornalista, no? Però cercare anche di eh, informarsi, eh, è giusto informarsi, è giusto avere, eh, essere sempre al corrente di quello che sta succedendo, però con uno spirito un pochino critico, no? Cercando di, eh, cercando di sapere, ma non diventare in un certo senso eh, vittime di questa informazione che. Per quanto vogliamo ci bombarda di negatività no? il nostro cervello il nostro cervello eh, recepisce purtroppo eh, recepisce eh, le neuroscienze hanno dimostrato che se io vengo bombardato giornalmente da messaggi negativi è ovvio che per quanto forte posso essere eh, la mia eh, la mia chimica si rovina cioè parte il cortisolo proprio scientificamente il cortisolo è l'ormone dello stress mi fa ammalare anzi paradossalmente mi abbassa pure le difese immunitarie, quindi eh, se io sono stressato e se sono infelice, se sono triste, se sono negativo, aumento, aumento il rischio di prenderne qualcosa, perché le mie difese immunitarie si abbassano. Quindi anche scegliere e un po le notizie, no? anche selezionare i media, selezionare le fonti, secondo me è un, è un passo concreto da fare per, per, per evitare questo bombardamento che stiamo ricevendo. Qui non stiamo mettendo in discussione che ci sia un problema. Però c'è modo e modo di comunicarlo, penso. Dal resto Gesù l'ha detto, là dove sarà il vostro cuore sarà il vostro tesoro, quindi dove porrete attenzione ci sarà il tesoro della vostra vita. Quindi se uno si lascia andare nella deriva e seguendo il fiume anche di quello che non è positività, rischia di perdere il tesoro della possibilità di stare bene anche. No? E quindi... Di, di vivere nell'esperienza nell anche della positività e del bene. E tu accennavi il core, ehm, appunto dicevi sono coach, uomo, cristiano, ecco, i cristiani forse hanno una, una, una chance in più per sopravvivere in modo meno pesante questo, questo tempo, che è questa speranza che, si può, che dovremmo aprire. Però anche il cristiano fa i conti con i limiti dell'umano, e Quindi, il limite dell'umano tende a chiudere, tende a eh, trincerarsi anche su delle sicurezze, o comunque a restare un po' schiacciato anche dalle sofferenze, dal dolore. Come c'è un qualcosa che potrebbe aiutarci a superare eh, eh, anche l'aspetto umano, dico, no? della come reazione? Beh, tante cose mi viene in mente nello specifico eh, noi viviamo stiamo vivendo un momento particolare ma non lo stiamo vivendo noi e diciamo in Italia lo sta vivendo un po' tutto il mondo no? è un momento in cui certe certezze alcune, alcune certezze addirittura consolidate in, in secoli stanno vacillando in cui c'è certezza di come sarà il mondo domani eh, ci diciamo tutti non sarà più come prima ma in realtà non sapremo come sarà e quindi vivere con questo con, questa, con questo eh, questa sorta di incertezza eh, perenne, o quantomeno prolungata nel tempo, eh, non ci è abituale. No? Eh, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripartire da quelle cose su cui possiamo essere certi di agire, no? di avere un minimo di controllo. La il più grande problema dell'essere umano è quando perde il controllo, però è anche vero che è utopico poter pensare di avere il controllo su tutto. Io L'unica cosa su cui, su, su, su, sul quale posso avere controllo è su me stesso, sui miei pensieri, eh, sulle mie emozioni, sulle azioni che, che, che posso fare e soprattutto sulla eh, capacità di, eh, eh, a, in un certo senso, non dico accontentarmi, ma di godere delle cose che ho, cioè di, di, di vivermi in santa pace e con gioia le cose che ho. E quindi io tante volte la mattina mi alzo e dico ma oggi qual è il motivo che ho per gioire? No? Quanti motivi posso trovare oggi per gioire? E vado a cercare quei motivi là. Cioè vado a cercare in ogni giornata quello che può essere l'aspetto positivo, eh, l'aspetto motivante, l'aspetto gioioso che, eh, che mi dà un senso alla giornata e che mi permette di, di ringraziare per quella cosa. Ecco, penso che una piccola cosa concreta potrebbe essere oggi, in questo tempo, andare a cercare gli aspetti positivi e guardate ce ne sono tantissimi nella nostra giornata eh, fare una sorta di lista no come uno la sera magari si fa l'esame di coscienza ecco dopo l'esame di coscienza ti fai anche il ripasso di tutte le cose positive che ti sono successe durante la giornata e eh, sono certo che ce ne sono e, e riuscire riuscire a coglierli anche lì dove c'è eh, la sofferenza, il dolore, la paura la preoccupazione, l'apprensione eh, lo scoramento della vita dove c'è questa incertezza che prende eh, un po' di fa spazio allo sconforto credo che una possibilità di cogliere almeno un aspetto positivo della vita ci può, c'è, sta ci sta, forse solo dire, ringraziare Dio per il dono della luce, ringraziare Dio per il dono della, del fiato che abbiamo a disposizione che no, possono essere cose semplici. E quindi questo uh, guardare avanti per costruire un futuro che non potrà più essere come prima è paradossalmente un guardare indietro, un guardare in profondità, e sì. quindi fare un magari mezzo passo indietro e recuperare quello che forse avevamo perso. Dico bene? Esatto. Assolutamente sì, guarda, hai centrato, cioè è e in profondità, cercare in profondità quelle risorse, quel potenziale, proprio uno dei temi su cui lavora il coach, quel potenziale che ognuno di noi ha e che magari per tanto tempo non ha, non ha, non ha valorizzato, perché è distratto un po' dall'esteriore, no? eh, distratto dal, dall'est, dal fare, distratto dall'avere. No? Eh, e invece forse il momento storico, il momento culturale che stiamo vivendo è un momento che ci richiede di rientrare con uno sguardo da dentro secondo me questo è cruciale, questo passaggio tornare a guardare dentro per trovare eh, la grande, la, la, il, gra, la, il grande diamante che siamo no? come figli di Dio cioè, l'immensa unicità di ognuno di noi la, il grande valore di ognuno di noi che sta dentro, invece l'abbiamo cercato per anni fuori l'abbiamo cercato col potere, col successo con eh, i soldi, con... Eh, Insomma, chi più ne ha, chi, ne, chi più ne metta. Cioè abbiamo sempre avuto uno no sguardo all'esterno, no? Ora forse, venendoci a mancare un po' di cose dall'esterno, quelle che io chiamo le cose dell'ego, no? no? Questa vista dell'ego, ci, ci, siamo costretti, forse è un bene, a guardarci dentro e a ripartire invece da, dal valore più grande che ognuno di noi ha, perché da una parte è figlio di Dio, ma anche perché ha dei valori, ha delle potenzialità che è un po' dare un valore a quei due elementi che ci appartengono Eric Fromm li distinguevano tra l'avere e l'essere ecco, quindi trovare una, o quantomeno un equilibrio o comunque uno che possa essere in funzione dell'altro e che nessuno dei due venga meno quindi l'essere è e diventa tale sono e sto bene perché ho anche delle cose che non necessariamente sono le cose materiali e l'avere ha senso per favorire un essere che sia che possa diventare un benessere giusto? Sì sì, sì se mi permetti tre, tre diciamo eh, punti direi no? Il primo è più io cioè più più, più eco no? meno ego quando interno, intendo per eco appunto l'approccio di apertura, no? Ecosostenibile, no? Piuttosto che ecosostenibile. Il secondo punto è eh, eh, eh, più noi meno io, quindi comunità, team, squadra, no? E, e il terzo punto è più positività e meno negatività, più chimica positiva e meno chimica negativa. Ecco, la, ragionando su... Eh, aggiungerei un quarto, Don Fabrizio, più essere meno avere. Quindi in questo gioco del più e del meno, che poi dalla parte il più è il coraggio, il meno è la paura, c'è un po' tutto, perché se io sono eh, aperto, centrato su me stesso ma aperto agli altri, se ragiono un'ottica di noi piuttosto che un'ottica di io, se curo la mia chimica positiva e quindi cerco di eh, alimentare se situazioni, sensazioni, emozioni positive e soprattutto sto centrato sull'essere piuttosto che sul fare o, sul, o sull'avere, beh, probabilmente riesco a navigare meglio in questo momento di indubbia crisi, no? Indubbia eh, certo. difficoltà, perché sono un po' più centrato. E questo momento qua in noi abbiamo difficoltà anche ad alimentarlo perché stiamo vivendo abbastanza isolati, abbastanza sempre più separati, diciamo, no? Però potrebbe essere il momento della riflessione su capire l'importanza del noi. Uh, l'io ha senso nella misura in cui c'è un tu, e quindi eh, diversamente non avrebbe motivo di esistere l'io, no? e quindi eh, l'uomo non è un'isola, si dice, e quindi la relazione con gli altri diventa fondamentale. Anche se io vorrei fare una un più essere, meno avere, ecco, vorrei mettere dentro quell'avere e quelle dimensioni, quelle che ci appartengono e che sono tutte le caratteristiche che abbiamo, io penso che in questo tempo di tristezza e di amarezza sono state tantissime le cose positive e belle. Penso alla solidarietà, per esempio, no? che si collega con il noi. La solidarietà che è stata fatta anche con pratica. E Siccome siamo un popolo positivo, bello, altruista, rischiamo se schiacciati, se ci lasciamo schiacciare dalla, dalla paura, non trasformiamo la paura in coraggio, eh, rischiamo anche di finire meno all'essenza alla natura che ci appartiene che ci contraddistingue anche assolutamente, cosa sì. assolutamente. guarda ti dico che questo aspetto di l'uomo è, è un essere sociale per definizione e quello che ho visto in questi mesi di lockdown ma anche ora è una crescita di questo capitale sociale no? l'importanza di questo capitale sociale eh, forte eh, un capitale sociale che si esprime anche attraverso i nuovi, le nuove tecnologie, perché? perché ovviamente il distanziamento sociale non ci permette, non ci ha permesso e non ci sta permettendo di vivere questa comunità, di vivere questa relazione, questo capitale sociale in prossimità, però ce lo sta facendo vivere anche in questi, in questi modi no? come stiamo facendo ora, ora io e te, cioè in queste comunità virtuali dove quell'aspetto di solidarietà, dove quell'aspetto di unione, dove quell'aspetto di eh, coinvolgimento eh, c'è, no? cioè in ogni caso non stiamo fisicamente vicino ma in un certo senso stiamo uniti noi, io, te e tutti i tuoi ascoltatori in questo momento, quindi stiamo facendo comunità digitale, virtuale ma sempre comunità, quindi penso che su questo aspetto eh, la tecnologia eh, sta giocando un ruolo cruciale e lo giocherà sempre di più nei prossimi mesi, quindi dobbiamo essere bravi a approfittarne, a sfruttarne le potenzialità a migliorare anche le possibilità di incontro, di scambio, di relazione, però ecco, mantenendo questo capitale sociale che, di cui ha parlato che è essenziale, cioè eh, eh, non ci salviamo da soli, no? nessuno si salva eh, da soli. Esatto, esatto. Sì, sì. nessuno si salva da soli, solo la bellezza salverà il mondo e la bellezza è l'uomo, quindi se sapremo capaci, se saremo capaci di esprimere la bellezza che ci appartiene e di cui siamo impastati avremo una possibilità una chance in più anche di combattere questa, uh, questa ombra di sofferenza e di dolore che, che cerca di, eh, di coprire un po' la, la visuale della, delle relazioni del mondo posso raccontare Senti, però, una cosa positiva eh, veloce veloce quello che sto notando ti avrei chiesto se avevi un, in chiusura un, eh. un No, eh, vai, vai. Quello, che, quello che sto notando da coach che malgrado ci siano grossi oggettivi difficoltà sono sotto l'occhio di tutti non possiamo, eh, economiche, finanziarie sanitarie ovviamente però che hanno degli impatti diciamo, sull'aspetto economico, no? ecco io sto notando tantissime risorse che stanno emergendo cioè mi sto accorgendo della, e, mi, e mi stupisco ogni volta eh, Don Fabrizio, dell'immensa resilienza e e dell'immensa capacità di, di tirarsi su che hanno le persone eh? Eh, veramente delle, delle, delle rivoluzioni interiori che poi danno luogo anche a rivoluzioni esteriori perché c'è gente che trova la propria vocazione professionale a 45 anni e la mette in campo persone che sviluppano quella passione che non avevano mai potuto mettere in campo eh, e la fanno magari a tarda età sto notando tanti casi di risveglio tra virgolette del potenziale positivo e questo è un grande segno di speranza perché significa che la crisi diventa opportunità. No? Come sappiamo, nell'idiogramma cinese crisi e opportunità hanno lo stesso simbolo, quindi eh, penso che sia una bella, una bella storia certo. da raccontare. E quindi la grande speranza di, di potercela fare perché la persona c'ha dentro questa sua capacità di, eh, di, super, di superarsi. Ma lo fa non da solo perché se vai a vedere anche la. Diciamo, la, la specie che si è evoluta non è la specie più forte, no? è la specie che ha saputo collaborare, è la specie che ha saputo creare questa relazione di comunità, che ha vissuto questo capitale sociale insieme. Perché non è la forza fisica che fa, la, eh, che fa diventare forte la razza, eh, su questo io sono ho dei dubbi, non è vincendo la guerra con le armi che si diventa forti, ma è con altre armi, quelle che costruiscono civiltà. E di storie positive qualche settimana fa ne ho raccontato una, la, racconto, la, la ricordo stasera anche perché mi pare di aver visto che forse è collegata stasera anche con noi, eh, Manuela che dopo aver perso due figli in un incidente stradale, a distanza di anni, diventa punto di riferimento per altri ragazzi, amici dei figli e, e poi lei riesce a fare due lauree addirittura, si è laureata qualche settimana fa l'ha fatto la seconda laurea, la possibilità di ricrearsi che esiste sempre, no? e non è mai troppo tardi. Martedì sera ricordavo Don Bruno che a 92 anni insegnava al confratello di 84 come si scaricano le applicazioni da Google Play no? ecco, eh, quindi c'è sempre la possibilità di ricrearsi e credo che nel tempo di crisi come questo che stiamo vivendo eh, crisi poi è opportunità significa opportunità sia proprio questo riuscire a tirare fuori le cose belle come, come stai dicendo tu senti eh, non so se avevi qualcos'altro da dire se no eh, per i tempi che ce l'avevamo dati, dati ce l'avevamo però magari lasciamo per una prossima volta era ehm... quello che volevo dirmi ecco sentirmi dire la teniamo per un'altra volta ecco sono dei bocconcini che ci hai offerto stasera molto interessanti il coraggio il cuore da tirare fuori e essere nelle mani di colui che diventa una carrozza no? il coraggio che per noi è il Signore Gesù che si serve di tantissime persone e di tante situazioni non dobbiamo mai dimenticare questo abbiate fede in me abbiate fede in colui e chi ne ha mandato e come ha mandato Gesù manda anche tante altre persone. Ecco, allora aiutiamoci a non perdere il controllo, a riuscire a tirare fuori il meglio di noi e al mattino quando apriamo gli occhi riuscire a trovare un motivo per cui riuscire a dire grazie e dare un senso a quella giornata che si apre perché se noi apriamo lo spiraglio con un piccolo motivo anche poi mille altri arriveranno attraverso quello spiraglio. Grazie allora ad Alfredo, sicuramente ci incontreremo tra qualche settimana, qualche puntata per affrontare anche altri argomenti. Molto Grazie per il sostegno. Molto volentieri. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie a te, un saluto a tutti. Vi ricordo che questi appuntamenti martedì sera lo chiedo al donna dove rispondo a delle domande... E, e poi giovedì prossimo invece il don parlante avremo come ospite Daniele Ferrazza, giornalista, parleremo anche di qualcosa che è già uscito anche stasera con Alfredo. Avete sentito, gli spunti di riflessione possono essere molteplici, ognuno di noi fa bagaglio prezioso di quello che ha potuto cogliere da questa chiacchierata, da questo approfondimento con Alfredo, che ringrazio davvero tanto per aver accettato l'invito e a regalarci... E un po' di lui e le sue conoscenze in questo nostro incontro un abbraccio forte chi è nella prova non temete, abbiate fede in me abbiate fede in colui che mi ha mandato dice Gesù e buona festa dei santi buona festa anche della comunione con dei morti ciao, alla prossima